Ciao a tutti, oggi prepareremo il rotolo di zucca. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa più un'ora in frigo. Gli ingredienti sono zucca tagliata a pezzetti, uova, pecorino grattugiato, parmigiano grattugiato, gorgonzola, speck, provola affumicata, sale, pepe, noce moscata, prezzemolo e basilico. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la zucca e la facciamo tritare per 10 secondi a velocità 5. La zucca è tritata, mettiamola da parte. Senza lavare il boccale mettiamo le uova, il pecorino, il parmigiano, il prezzemolo e il basilico, il sale, la noce moscata e il pepe. Facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 5. Giriamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la zucca. Facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 5. Il composto è pronto, trasferiamo in una teglia rivestita con carta da forno. Dopo aver trasferito il composto in una teglia rivestita con carta da forno, adesso lo andremo a cuocere in forno preriscaldato riscaldato statico a 180 gradi per 15-20 minuti circa. Il composto è cotto, trasferiamolo su un piano da lavoro con la carta da forno. Ancora tiepido, iniziamo a mettere il gorgonzola. Mettiamo adesso lo spec e la prova l'affumicata. Arrotoliamo delicatamente aiutandoci con la carta da forno. Avvolgiamolo bene nella carta da forno e Posizioniamolo in frigo per almeno un'ora Trascorso il tempo abbiamo ripreso il rotolo dal frigo Adesso andremo a tagliare delle fette Posizioniamo in un piatto da portata e serviamo rotolo di zucca. Grazie e alla prossima ricetta!